posto fisso non è più una sicurezza al giorno d'oggi. Una volta si sì, era considerato una sicurezza perché le aziende offrivano contratti a lungo termine e pensioni ai loro dipendenti. Oltre che lo stipendio era dignitoso e si riusciva a superare il mese, anzi a mettere pure qualcosa da parte, cosa che ad oggi è praticamente impossibile. Con l'evoluzione del mercato globale, dell'intelligenza artificiale e la velocità con cui le aziende si adattano ai cambiamenti, il posto di lavoro fisso non è più una sicurezza come una volta. Uno dei motivi principali per cui il posto di lavoro fisso non è più considerato una sicurezza è la globalizzazione, ovvero che con l'aumento della concorrenza globale, online e offline, molte aziende sono costrette a ridurre i costi per sopravvivere e questo spesso significa licenziare i dipendenti o utilizzare i contratti a termine anziché offrire posti di lavoro fissi per avere una maggiore flessibilità. Poi la tecnologia sta rapidamente cambiando il modo in cui le aziende operano e questo richiede la formazione continua dei lavoratori e se non riescono a mantenere il passo con i cambiamenti tecnologici, possono essere facilmente sostituiti da lavoratori più qualificati o robot. In sintesi, il posto di lavoro fisso non è più una sicurezza perché le aziende devono adattarsi a un mondo in continua evoluzione e a incertezze economiche. Invece di affidarsi a un posto di lavoro fisso, molte persone stanno considerando alternative come attività digitali e la creazione di fonti di reddito multiple. E tu, cosa stai facendo per prevenire le grandi difficoltà finanziarie che ci colpiscono ogni giorno? Richiedi ora il webinar che trovi in descrizione perché ricorda prevenire è meglio che curare